eh, lui cerca sempre, anche quando cercava purtroppo, anche quando faceva la pratica di essere musicale, infatti un eh, conto fare eh, gli arpeggi di settima in questo modo per cioè, esempio oggi mi studio Do Major 7 <tose>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 indietro facendo altri percorsi diciamo cioè. la stessa cosa però sono tornato indietro diversamente ovviamente cambiare tonalità prendiamo ditemi eh, voi una vo <ride> La bemolle la scala di l'armonizzazione è la bemolle, ad esempio avrò eh, la bemolle maggiore. Gli accordi rimangono ovviamente gli stessi, quindi major 7 sul primo grado, minore settima al secondo, minore settima al terzo, eccetera. Cioè...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 sono la minore melodica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 E il settimo è un po' particolare, però vediamo come si è C, diminuito, qui è un discorso un po' più complicato, quindi vediamo più o meno.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 Sesto mm -hmm. Okay, the accord this days. <laughs> anche qui mi faccio prendere un po' la da, da situazione mi vengono idee sul momento quindi possono essere carine o meno interessante o meno eh, fatto stacca da un esercizio un semplice un semplice per modo di dire un semplice esercizio del genere si può ricavare milioni di idee questo un po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 Eh, diciamo positive, allegre e disponibili metto il link qui sotto insieme a PDF, insieme a tutto ci vediamo al prossimo video